Buonasera a tutti, sono Francesco Guglielmi, sono un produttore biodinamico, o meglio un agricoltore biodinamico. Vengo da Perinaldo, questo paese che è a Ritosso di Sanremo, un paese che ha un territorio di 22 km quadrati. Ho la fortuna di essere anche il suo sindaco di questo, di questo paese. Ora, in parole povere, vorrei un po' spiegarvi come eh, si produce per esempio la nostra produzione il carciofo che è un presidio solo food, è un carciofo che viene dalla Provenza quando la Provenza era ancora nostra, diciamo così, è un carciofo senza spine e produrlo in modo biodinamico è importantissimo e i suoi gusti cambiano completamente. Ora, cos'è questa biodinamica? Per esempio nel nostro campo è questo dolce connubio con la natura che affascina, no? io dico sempre... A, ai cittadini, quelli, ai ragazzi che coinvolgo a coltivare. Dico, ehm, sentite, dovete imparare ad amare la terra come se fosse parte di voi stessi. Questo, ecco, cosa vuol dire imparare, mi dicono loro, ad amare la terra come se fosse parte di noi stessi? Dico, guardate, la crosta terrestre è formata da un suolo, un sottosuolo, uno strato attivo, e uno strato inerte. Quello che si coltiva è il suolo, lo strato attivo che ha una profondità all'incirca di 60-70 cm. Questa profondità è quella che rispecchia la natura, quella che rispecchia il sole, che rispecchia l'acqua, che rispecchia l'aria. In questo strato ci sta la fertilità. Quindi voi dovete rispettarla questa fertilità, perché le abidinamiche sono, sono i fiori, sono le api, e insegno loro a capire cosa vuol dire. Se c'è un'impollinazione, perché poi non coltiviamo solo carciofi, coltiviamo ortaggi e tante altre cose. Se c'è un'impollinazione, è quella entomofila, è quella dell'ape. Ma se c'è il vento, sarà un'impollinazione anemofila, ad opera del vento. Quindi, non credete che quando si coltivano gemmi in serra, questo vuol dire che siano tutelati. Non è vero. Perché le api entrano, vanno a bottinare e rovinano le coltivazioni di fuori. Il vento fa la stessa cosa. Allora, intanto un concetto di questo tipo per chi riescono a capire. Io li coinvolgo. E cosa vuol dire essere anche amministratori e avere questa, questa fortuna, se vogliamo? Vuol dire. Per l'Irlanda è coperto per metà di questi 22 quadrati di uliveti, è una parte Boschiva. E il Comune cosa fa? Cosa ha fatto da qualche anno? Ha fatto un'indagine conoscitiva per andare a rilevare quanti di questi ulivetti hanno ancora un proprietario? No? Il paese fa 900 abitanti, ma ne facevamo molti di più, c'è stato un esodo. Quindi queste campagne sono state abbandonate nel tempo. Ora, vuol dire la possibilità di riconvertirli, perché non hanno più un proprietario. E se lo troviamo, catastalmente risale alla fine dell'Ottocento. Questo succede nelle nostre parti, ma non solo. Nel mio paese, ma in tutta l'entroterra, ponentino la cosa, penso che anche come Franco Roy, conosce questa situazione: ed è questa. Chiamare questi ragazzi e dire: avete un appezzamento di 5.000 metri, che per noi è già importante, mezzo ettaro, perché sono tutte fasce e fascette. L'olivo è un albero miracoloso: è secco, lo capitotoliamo, lo potiamo, due anni dopo produce. Io, ecco. E Allora sì. vedo questi ragazzi che cominciano a affascinarsi a questa cosa. Cominciano a chiedere, eh, ma io posso sì, avere no, un appassamento, no, no, cosa no, posso me fare? Dallo, Dio, sì. E quindi è un ritorno vero a quello che erano i valori di un tempo della nostra zona. Noi viviamo solo ed esclusivamente di questo. Il fatto di coltivare i carciofi ed altri ortaggi è stato, come dire, un valore aggiunto. Ringrazio comunque eh, in modo particolare sullo Food, che ci ha dato un presidio, che ci ha dato il modo di tutelare questa coltivazione. La tutela avviene sul fatto che era scomparso, stava scomparendo. Si poteva riprodurre molto velocemente, noi siamo otto produttori, eravamo dieci, due si sono scostati, e coltivandolo, riproponendo le piante, come si diceva un tempo, in gelatina, cioè producendone molte un amico carissimo, che magari qualcuno di voi ne ha sentito parlare, cioè certo Liberezo Guglielmi, che è un, grande botanico, è un grande botanico, mi disse, Francesco, guarda, se fai questo non, non mi salutare più, non mi chiamerai più, perché lui era veramente... E mi dice, tu devi eseguire la divisione di ceppaia, come facevano 200 anni fa. Tu prendi le piante, le spacchi, fai dei, dei pezzi, li ripianti. Probabilmente ce ne avrai anche 4-5 anni ad andare in produzione, però avrai una pianta fedele ed eccezionale, molto resistente ai parassiti. Ecco. Poi, insegnando questo però, insegno anche, cerco di fargli capire anche l'educazione alimentare, che è quella del semplice, della semplice massaia che va sul mercato e compra una mela golden gialla invece di comprare una mela rossa. Allora dico, attenzione, che la mela gialla subisce 16 trattamenti antichretogambici e antiparasitali. La mela rossa sì, è vero, è farinosa, ma ne subisce solo 6. Quindi voi mettete già da parte 10 trattamenti. Perché intanto non è che possiamo dire che tutti possono vivere a Perinaldo. Sono quelli che non hanno la possibilità di coltivare e vanno a comprare sul supermercato. Ma quando voi comprate, ma sai, la scarola, va benissimo, perché la scarola contiene un lattice che è repellente per gli insetti. Però se voi comprate la lattuga, vi accorgerete che quando la lavate è viscida, fa delle bollicine. Che cos'è questo? È una sostanza che danno per accespugliare la lattuga. Eh, anche se è approvato dal Ministero della Sanità, non è una caramella. Non è una caramella. Allora dico ai ragazzi, alle vostre mamme, dite queste cose, insegnategli. Il concetto dell'educazione alimentare viene proprio dalle basi della terra e si capisce solamente frequentando la terra e cercando di capire eh, noi abbiamo una scuola e c'è un piccolo lorto scolastico, poi l'orto in condotta, quello di Isola Food, no? Che senza fare tante statistiche, sì, lo sappiamo che eh, nel mondo c'è questo, c'è questo, sono grandi statistiche che ne parliamo tanto, però se non siamo noi a farci promotori di queste cose, i primi in piccolo, tutto quello che diciamo lo continuiamo a dire e non risolviamo assolutamente niente, a mio, a mio avviso. I bambini, della, non della scuola, diciamo così, eh, materna, ma quelle delle elementari, quando noi gli insegniamo a seminare, questi sono contentissimi, apprezzano e capiscono molto di più di chi ha vent'anni o trenta, e alla sera vanno in casa dalla mamma e dicono «Mamma, ma guarda, abbiamo seminato i piselli, ma non sono come quelli che sono diversi!» E la mamma è contenta, al mattino dopo si viene a scuola e dice «Sono felicissima che, che ci sia questa educazione alimentare, ma che deve partire dalla base, dai bambini deve partire, perché sono loro il nostro futuro, sono loro che riusciranno domani se gli diamo l'opportunità. Perché non è facile dare l'opportunità a, a, a, a coltivare, non è facile. Ora, allora, penso che i comuni, dalle nostre parti, quello che sto facendo io lo stanno facendo quasi tutti». Fare queste indagini per andare a rilevare i terreni coltivabili e darli in gestione. Anche perché il terreno non ha un proprietario. Il terreno c'è, è lì. E anche quando ha un proprietario, il proprietario magari un giorno muore, il terreno rimane lì. E quando noi lo vediamo gerbido, abbiamo iniziato a coltivare la lavanda. Siamo diventati, penso anche Badaluco, forse paese della lavanda. Perché ci mettiamo un po', voglio dire, a coltivare tante cose, perché non tutti possono coltivare. Un terreno ha tanta conformazioni. Se un terreno è scoglioso, se un terreno è molto calcareo, il carciofo non ci lavora. Quindi noi dobbiamo integrare no? con delle sostanze umiche, sicuramente, perché la biodinamica si basa su quello, e questi cominciano a capirlo. Però voglio dirvi, eh, e chiudo perché poi se si parla troppo eh, certe cose, non. voglio dire che nei, nei paesi, nei piccoli paesi c'è ancora la possibilità di rinascere, di ricrescere. Io invito chi vuole venire nel mio paese a coltivare. Avrà un pezzo di olivetto sicuramente e avrà anche una casetta magari con un affitto calmierato. Quindi questo vi lascio con questo con questa proposta. Eh? Eh, ringrazio eh, Expo dei Popoli per avermi dato questa opportunità di parlare di Perinaldo in modo particolare, eh? oltre che delle culture. Grazie a tutti.